Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio, per i nuovi arrivati vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi se i contenuti vi piacciono e volete rimanere aggiornati. Oggi voglio parlarvi di un plugin molto particolare, molto molto figo e, e molto molto, molto gratuito, gratuito che utilizzo per andare a fare dei controcanti qualora l'artista non riuscisse a farli. Vi faccio vedere subito di cosa sto parlando, ma prima sigla! andiamo in progetto in un progetto che sto mixando in questi giorni molto molto figo di jimmy sky si chiama lui l'artista allora vi faccio vedere anche il mix ho fatto delle prove un po particolari riverbero e di lei direttamente nella nella principale insomma il pezzo che abbiamo è questo Manca, e nei pensieri non so stare a caldo. Plugin che voglio farvi vedere oggi è il pitch proof allora questo plugin sostanzialmente cosa fa tu gli dici la, la chiave dove stai intervenendo dove stai lavorando e puoi andare a scegliere come un qualsiasi tipo di programma per pitchare Vedete tutti i vari semitoni, dal più 12 al meno 12, più 12 ovviamente si va a fare la vocina, meno 12 si va a fare la vociona, si va in grave, ok? E in più le armoniche, ok? Cioè la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima armonica. Poi potete decidere quanto dry, wet andare a mettere, quindi quanto effetto, quanto no se volete proprio intervenire sulla principale, su, proprio sulla stems principale, oppure il detune. Io il detune vi dico la verità ragazzi, lo lascio sempre a zero e vedo di intervenire così. Allora vi faccio capire, noi stiamo lavorando mi pare in F, vediamo no? F minor, ok. Allora andiamo a mettergli F minor e vediamo ora siamo in armonica, andiamo intanto a zero. E piano piano vi faccio capire è molto figo questo effetto qua quando volete fare il pitch ma non volete quella sensazione troppo di mostro ma volete proprio una roba è più morbido non so vi faccio capire la sensazione Posso fermarmi da te? Per ok, vi estremizzo l'effetto così lo capite? Se volete dargli una spinta più alta. Anche se lo preferisco meno. Chi è? Preferisco andare con il plugin della Sound Toys per fare le vocine. Il, um, eccolo qui, l'alter boy. Mi, mi piace di più, ok? Mentre poi andiamo a vedere anche, giusto perché ci sono le armoniche, proviamo una quinta o una terza, adesso vediamo, solo che vi dico la verità, le armoniche, cantatele, io non, non le farei mai fare a lui vi dico la verità no, non sarà mai preciso ecco forse la te. Forse la terza Mi affogo nei pensieri e non so stare a caldo il discorso è questo qua, se voi non avete fatto scuola di canto non sapete come funziona una quinta, una terza, come si fanno mettete su questo programma capite bene o male come le fa lui e poi le rifate voi in maniera più precisa ok, più ordinata allora, un'altra cosa, un altro posto dove li uso, eh, questi effetti qua, sono sui delay non sto impazzendo, è una roba fighissima, vi faccio sentire però in maniera con l'automazione, ok in modo tale che arrivi solamente nelle chiusure ora ve lo faccio io in maniera blanda se almeno capite è una figata assurda e affogo nei pensieri non so stare a caldo. so fermarmi da eh, Non è facile farvi capire però, insomma, più o meno. Eh, poi magari potete mettere anche una mandata di eh, riverbero. Fogo nei pensieri non so stare a caldo. Portami dove gli miei ditto non sai che ti ho cercata e sembra un Posso fermarmi da te per fumarne. Ovviamente fatto bene, però è tanto per farvi capire il senso, il discorso è quello lì, ok? Niente, video velocissimo, spero di avervi fatto scoprire un plugin eccezionale, perché secondo me questo plugin suona veramente da Dio e non costa niente, è gratuito. Vi lascio magari, se mi ricordo, il link in descrizione. Tanto comunque sia, basta andare sulla pagina appunto di, di AJ Music, vedete, scritto qua. Scrivete Pitch Proof e lo scaricate senza problemi, cioè sia per Windows sia per Mac, se non sbaglio, comunque guardate sul sito, ok? Noi ci si saluta, ci si dà appuntamento a un prossimo video, sempre su Brucalifo Studio, sempre se ti sei iscritto, se no te lo perdi. Ciao!